Una taunina, cadam, gemekine, svinjam, sciavocciaras, mumarra, hatinel, binge, mesi, tumberda, geleni, binge, hey, el chill, gee, ma cariba, eye, eye, ma cariba, flacca, bessa, ahareba, avvo brain, got a reputation for yourself now nah. Everybody knows and I feel left off nah. Girl, you got me down, you got me stressed out nah. Cause ever since I left the city, you, you I ain't you. Smiling on my pushback cause I know my bun money good I'm at the next day, it's understood To the Broward County, police lick my nuts And suck my wood, first day tray a nigga You start mugging with your nigga wood No one donuts in the s i -I, I just missed the cool My bros in the field, no bullying fools So cocaine, I'm molly, I know Popped home, I'm Z, don't worry, I too Stepping up, and oh, honey, I'm home The local fees, don't vouch, she won't get served The cats unknown, I don't owe oh, no, I made money, yo, I'm alone Yo, man, yo, duto, non te las avance Aye. Yo, Contro trosti, bastardi, sempre un pas avance Yo, corro, coro, corro, corro, non stop ya io siamo dei selvaggi dei gorilla, in plaza fuori classe, si fuori dalla cafione sputo, sulla telecamera, signore, aiuto, musica senza anima, in questo mondo di ladri e di figli d'arte, i rapper di oggi ti fanno le starpe. Esco dallo studio con il masterchef, doppio solto mortale in un mare di offesta. Amico, il motivo non lo dico, ma è perché non pago le modelle. Il successo ti ha strizzato come una spremuta E il succo del discorso è che si ha la frutta Ok ma se non dorme e basta e compenso Io lo so che siamo uniti, se a capirsi basta il silenzio Senza te sarai nel vuoto, mentre insieme siamo immortali Baby accelero la moto, chiudi gli occhi e spegni i fanali Vedi noi siamo la luce insieme, il male che produce il bene La voce con le rime che resto mi opprime, tranne questa musica sublime ho dei dischi vecchi che girano sulle puntine Mischio l'ultima emozioni con le prime E sogno un grande ipotesi, un giorno chiuso il studio a fare le stock Tra una cassa, un e un charleston Me lo esci tipo Djokovic ogni colpo di genio, Ci accolto nel segno, se dico ti accorto di segno. Lo penso purtroppo lo ammetto sei molto più fragile da quando ti ho messo il campo di legno. Hey, non sei, farò tutti come quei dallo Star Game, come una play. Schifo colpi come braffio spay, ok magari tu mi fotta nell'hotel. Quando ti arrabbi sei così adorabile. Non avevo mai niente da perdere, ora invece ho tutto da prendere. Preferisco ricevere gli attacchi ricevere amore o rispetto told you she was laying down some vocals we was in the rave i told webs i want the blonde there but jay cliz said it's our first now he's on there i said go on bro I let you shine you look in comfort he told me that he got it in the bag i said trust me we was in the rave i told webs what? i want the blonde. play dirty because i hate that bro i thought i told you now she wants some more black and black but i still want more Three pop but I seen her four we don't care what you've done before chat them I chat them and don't worry honey he's got molly perxy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 e se t'es prendi a dare, se te prendi a perdere Se non vi con non mi congiuro, non mi congiuro, non mi congiuro, non toujours au fond, toujours au fond. C'est congiuro, non que l'on non mi congiuro, non mi congiuro, non mi congiuro, non mi congiuro, non mi congiuro, non mi congiuro, non mi congiuro, non mi congiuro, non mi congiuro, non mi congiuro, non mi congiuro, non mi non lo copo il pavimento, polmisio. E te lo lo copo. E andai in ero nel putero, io la pacano, io la flaca. Bro, io la faccio, io la faccio. E la cavasca, io la caca E siete inturri, rematando rata ratta. E siete il patom, c'è ma che è la sphinx, ma è già vuota a raso, ma ora ha fatto in albe. Gemmisيت un berde, ma carica. Ehi, ma ga' hai ba, flaka, baisa, a ga' like binge, a om shatina, fuggiali. Sma' al ha donna, got a reputation for yourself now. Everybody knows, and I feel left, out Girl, you got me down, you got me stressed, out. Ever since I left the city, you, you I ain't smiling on my munch, cause I know my bun money good I ain't miss a heartbeat, I'm out the next day is understood To the Broward County, police lick my nuts and suck my wood First day trading nigga you start mugging wishin' nigga wood i just missed the cool, my bros in the field, no bully and fools So cocaine, I'm molly and no Poked home, I'm Z, don't worry, at all. Step in a bando, honey, I'm home The local fees don't oh, vouch, she won't get served The cats unknown, I don't, oh no, I made money alone Yo, man, Joe, duto, non ti lascio avanti Yo, contro sti bastardi, sempre un passo avanti Yo, corro, corro, corro, non sto più a voltarmi Yo, siamo dei selvaggi, dei gorillapazzi Plaza fuori classe, si fuori dalla 3 di figli d'arte, i vi oggi ti fanno le sarpe Esco dallo studio con Masterchef, doppio salto mortale in un mare di offerte, Amico, il motivo non lo dico, ma è perché non pago le modelle nei miei visi il successo ti ha strizzato, come una spremuta il succo del discorso, è che sia la frutta Ok ma se non dorme basta e compenso, io lo so che siamo uniti a capirsi basta il silenzio Senza te in un vuoto Mentre insieme siamo immortali bevi accelero la moto Chiudi gli occhi e spegni i fanali Vedi noi siamo la luce insieme C'è il male che produce il bene La voce con le rime che resta di opprime Tranne questa musica sublime Il fruscio dei dischi vecchi che Girano sulle puntine Mischio l'ultima ultime emozioni con le prime uh. E sogno un grande ipocrita. un giorno chiuso in studio a fare sopra Una cassa, un rullante, un ma Quello messo gioco, Djokovic Ogni colpo di ciega c'è Penso purtroppo metto, sei molto più fresco Da quando ti ho messo anche un po di legno Non sei, Farò a tutti come cuenta, non stargazz like, come una grave, Schifo colpi come il brazo Ok magari tu mi sotto Nel locale sfumante, quando ti arrabbi sei così adorabile Non avevo mai niente da perdere, ora invece con tutto da prendere She told you, she was laying down some vocals We was in the rave, I told Webs, so to I want the blonde, eh Well, J. Cliz said, it's he our first, now he's on, me. Eh? I said, go on, bro, I let you shine, you look in comfort He told me that he got it in the bag, I said, trust, okay. me. We was in the rave, I told Webs, so to I want the blonde, Play dirty cause I hate, I hate that bro I fucked her good, now she wants some more Black numbs plus, but I still want more Fish back 10, but I seen her four We don't care what you've done before Chat them, I shut them, I don't know what, bro I mean, he's one Mony peux faire, honey.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 che che il burdo io se che per l'errore che io ho commettito in la calle me tienen fichado. in su locale lo che ho vivito io se che mi ha recordato lo che ho recibido. questo io non loco, por fama, ma questo è per misi e ando in me meto en putero e a la pacca non